Tutte le volte che maggiormente andavo verso eh, qualche miglioramento nella conoscenza, mi accorgevo dall'altra parte, per esempio da parte di moltissimi eh, scienziati, a me è capitato anche nell'incontro con i Nobel, di essere indicato come un terrorista, come qualcuno che eh, vuole andare contro la scienza e quante volte ho sentito, beh si sa, qualche pericolo c'è, le vittime la scienza le desidera, insomma ci sono, è normale, le, le, il, la scienza vuole le sue vittime, vuole il suo sacrificio. A me è bastato vedere, per esempio, e osservare il comportamento della Chiesa rispetto a questo problema ciò okay, che eh, trovo un Vescovo cardinale che fa un, un discorso euforico, eh, eh, stupefacente davanti al progresso che ci aspetta, la facilità eh, per cui la nostra vita sarà più facile ad essere vissuta e, e la, la, quasi eterna. Siamo verso l'andamento della eh, completa pos possibilità di cambiare il nostro organi come ci pare, abbellirli, migliorarli, allungarci, chiuderci e via dicendo e dall'altra parte si tacciono quelli che, che sono i pericoli.